Allora, riprendiamo queste varie varianti sui metodi di costruzione del grafi, eh, dove la, la, la, le, la differenza tra le varie varianti è il metodo che usiamo per passare dall'ID alla fermata. No? La variante 2B ci dice fai in modo che il DAO restituisca già l'elenco di oggetti fermata. E come può fare il DAO a costruire a restituire un elenco di oggetti fermati. Ricordiamoci che il DAO non sa nulla del model e non vogliamo che sappia nulla del model. Quindi l'unico modo che avrebbe il DAO per restituire l'elenco delle fermate connesse sarebbe di ricostruirle. Cioè così come già faceva il metodo getAllFermata che costruiva oggetti fermata su tutte le righe, è il primo che abbiamo chiamato, potremmo ricostruire anche qua degli oggetti fermata sulla base degli, degli id che abbiamo selezionato. No? Ehm, e quindi avremo un metodo molto simile a questo qua di getAllFermate dove restituisce una lista di oggetti fermata nuovi, creati ex novo attraverso la new, che saranno identici in realtà agli oggetti che già abbiamo, vabbè ma non importa tanto la equals dei set riconosci che sono uguali però li ricostruisco nuovi però anziché fare una query diciamo eh, su tutti senza nessuna clausola where possiamo limitare questa query solamente a, eh, a sottoinsieme degli id che ci interessano quindi un modo per farlo potrebbe essere che, so, io uso la stessa query di prima quella della get all fermata e dove, do, dove dirò che però where l'id fermata in e ci metto magari una query annidata ci metto annidata la query che mi dà gli ID. adesso vediamo se ho beccato la sintassi giusta e se è quella primo colpo sì è andata bene no, qui cosa ho fatto qua? La select che mi dà tutte le fermate, dove ho aggiunto la clausola where, id fermata, in sottoquery, che è quella che abbiamo fatto un attimo fa, subito prima dell'intervallo, in eh, con gli id delle fermate. Quindi dentro questo in ci stanno questi tre numeri. Se la fermata è una di queste tre, allora restituiscimi questi campi. Lo posso fare con una sottoquiri, lo posso fare con una join, ci sono tanti modi no? per fare la stessa cosa. Allora, usando questo metodo posso creare un metodo nel DAO che sia analogo a getAllFermate ma solamente limitato a queste, quindi è un po' un ibrido tra i metodi di prima. Possiamo provare a scriverlo, è un metodo a questo punto che si chiamerà get fermate connesse e non id fermate connesse. Tolgo l'id perché mi dà a questo punto non più una lista di integer ma una lista di fermata. E questo metodo è molto simile a quello che mi esige tutte le fermate, quindi posso fare una copia e incolla direttamente di get all fermate dove cambio la query e ci metto la query che abbiamo appena costruito quell'annidata quindi questo lo metto nel corpo di questa dove però vado a modificare la query aggiungendo questa sistemando come sempre gli spazi posto di 460 metto il punto interrogativo, quindi ho la signature del metodo getId fermate connesse che ha questo parametro, fermata di partenza, il valore come parametro, come valore di ritorno anziché list di integer o list di fermata come query non ho la query che mi restituisce tutte le fermate ma solo quella che mi restituisce il sottoinsieme che ha una determinata stazione di partenza quindi qua dovrò ancora aggiungere tra il prepare statement e l'execute query il set int. Statement setInt statement.setInt per impostare il primo parametro al valore partenza fermata Quindi ho un pochino violentato la query get all fermate, limitandola a un sottoinsieme di fermate che soddisfa questa condizione. Get fermate connesse. Fatto questo posso usare questo metodo nel model, a questo punto sarà molto semplice perché io avrò for fermata di partenza di tutte le fermate. Avrò una lista di fermata che sono le fermate di arrivo, chiamiamole arrivi, dao.get fermate connesse, a questa di partenza, per ciascuna fermata di arrivo presa da questi arrivi, creo un arco, creo un nuovo arco, quindi dis.grafo, add edge, partenza-arrivo. Cioè, come compattezza è simile quasi al caso 1 no? con la differenza che anche qua ho due cicli un ciclo più esterno sugli archi, sui vertici il ciclo più interno non su tutti i vertici ma solamente sui vertici che so già che siano adiacenti e quindi il ciclo interno non ha 600 ma ha 2, 3, 4 abbiamo visto 2, qualcosa come numero medio di iterazioni Quando io faccio questo add-edge sto passando due oggetti al grafo, due oggetti di tipo fermata. Il primo oggetto è un oggetto che c'è già dentro il grafo. Sto iterando sulla lista partenza che è la stessa lista da cui è stato costruito il set, ma qui potrei mettere, come dicevamo prima, anche il vertex set del grafo. Sono sempre gli stessi oggetti. Gli oggetti che ho creato, che ha creato il DAO qua, invece l'oggetto arrivo in questo caso è un oggetto che non esiste ancora, è un oggetto nuovo che non esiste nel grafo, ma non importa, l'importante è che questo oggetto è equals a un oggetto che invece nel grafo esiste e allora in questo caso lui collegherà ovviamente l'oggetto giusto no? quindi io quando creo due archi posso crearli passando due o sempre due oggetti tipo vertice e questi oggetti tipo vertice possono essere gli stessi oggetti che sono già nel grafo o altri oggetti che siano ad essi uguali per farlo uguale devo lavorare un pochino di più sul eh, DAO che deve ricaricarsi dei dati che in realtà già conoscevo e va allora vediamo se questo che abbiamo detto è vero, quindi commentiamo questo 2A e proviamo a far funzionare il 2B che mi dà lo stesso, per fortuna lo stesso risultato. Ok, dove stiamo pagando tutto? Lo stiamo pagando qua, la query è più complicata. E in qualche modo ci, viene, ci sembra quasi di fare un lavoro inutile perché sto ricostruendo degli oggetti fermata che in realtà avevo già. Nella variante 2A mi dava fastidio dover iterare tutte le volte questa lista per andare a cercare l'oggetto fermata di arriva dato l'ID. La sintesi dei due metodi è questo che abbiamo chiamato 2C, cioè costruirci una mappa che mi permetta rapidamente di passare da un ID a un oggetto fermata. Eh, la possiamo creare già direttamente qua, subito insieme all'oggetto fermate, perché magari può servire. È, una, è un pattern abbastanza utilizzato. Quando ho una struttura dati sequenziale, posso aggiungere a questa struttura dati degli indici, cioè per poter andare a pescare direttamente l'elemento che mi serve all'interno della struttura dati. Non faccio solo la mappa, non faccio solo la lista, le faccio entrambe e poi userò l'una o l'altra, secondo di cosa mi fa comodo. Significa crearsi una mappa che mappa integer perché integer è il tipo di dato dell'identità di quell'oggetto fermata che è il tipo di oggetto che mi serve Creo una new hash map di integer fermata e popolo adesso qua devo fare un po' di import di java.util mappa java.util hash map, poi ecco, mi sono dimenticato di dargli un nome, il nome può essere fermate id map. Qui ci sono troppe parentesi tonde, ok. Creo una mappa che dato un id mi restituisca l'oggetto corrispondente. E la posso popolare, visto che ho appena letto le fermate, la posso popolare immediatamente for fermata f, due punti fermate, eh, fermate idmap, punto put, put chiave valore, la chiave è f.id fermata, il valore è f stesso. quindi tutte le volte che io ho comodo ottenere un id e mi serve l'oggetto faccio un look up, semplicemente una ricerca all'interno di questa mappa un get all'interno di questa mappa e questo mi dà, se vogliamo il meglio delle due opzioni usando questa struttura dati di appoggio in più Posso implementare il metodo che abbiamo chiamato 2C, for fermata di partenza, due punti fermate, vado a calcolare la lista degli ID come nel metodo 2A, uh, ID arrivi, come l'avevo chiamato? ID connesse. Esattamente lo stesso istruzioni di prima, uso l'id delle fermate connesse itero sugli id ma a questo punto ho dato un id per ottenere l'oggetto arrivo non devo più iterare su una lista ma la fermata di arrivo la chiedo semplicemente all'id map. quindi fermate idmap.get id. Ti do un id numerico, mi restituisci l'oggetto, che è l'oggetto che ti ho messo dentro prima ovviamente. Ma questa è un'operazione che avviene in tempo costante, come lookup in, in una mappa, e non richiede una scansione in una lista che può essere anche lunga. In questo caso sono 600, ma potrebbe anche essere varie migliaia di elementi. E allora finalmente aggiungo questo arco. Ok? La chiamiamo identity map perché parte dall'identità dell'oggetto, cioè la sua chiave, il suo campo chiave, e mi restituisce mi garantisce in qualche modo di non creare mai dei doppioni di oggetti. Quando mi serve un altro oggetto uguale, vado, pesco l'ID e se quell'oggetto c'è già, riuso lui. Altrimenti, vabbè, devo crearlo. In questo caso li stiamo creando tutti all'inizio, quindi è facile. Poi, in questo esercizio, queste due strutture dati, la lista di fermate e l'ID map di fermate, le ho messe come variabili locali dentro crea grafo ma se avessimo più metodi che lavorano col grafo probabilmente li vorremmo mettere come variabili di classe come proprietà della classe model così ce le ricordiamo, visto che abbiamo fatto del lavoro per calcolarle mannaggia ce le, eh, ce le teniamo memorizzate anche per gli altri metodi dipende poi dai casi in alcuni casi uno potrebbe anche passare l'identity map al DAO il DAO, poveretto qua, get fermate connesse, se avesse l'identity map, eh, potrebbe evitare di fare questo lavoro qua. Lui ovviamente nella query deve sapere quali sono gli ID e lo sa solo lui, ma poi da, per, per passare dall'ID all'oggetto, anziché di crearne un altro uguale, magari ce n'è già uno pronto, lo va a pescare da lì. Diventa una sorta di, di, di cache di oggetti già pronti. No? Ci sono vari modi no, di usare questo, questo pattern, questa struttura dati di appoggio. Seconda dei casi più o meno complicata. Un warning che vi voglio dare è che noi stiamo vedendo varie casistiche, vari modi. Eh? Eh, non fate l'errore di tuffarvi su quello più complicato. Eh? Perché vi, no, vi sto presentando come se fossero migliore, cioè, modi, diciamo così, via, via migliori, allora verrebbe da dire, ah ma ok, parto direttamente dal fondo faccio un entity map, faccio la query con gli id eccetera eccetera in un problema che magari si risolve facilmente con un doppio loop perché lì non ci sono problemi di, di dimensione del grafo. Quindi stiamo giocando insieme con varie tecniche e varie varianti non per perdere tempo ma perché tutte possono essere utili a seconda del contesto. Quindi scegliamo quello che ci sembra più adeguato e ricordiamo che il tempo più importante che, che dobbiamo minimizzare non è tanto il tempo di esecuzione ma il tempo di programmazione, no? In cui riusciamo a, a risolvere l'esercizio Anche se è un po' più lento il programma ma sia corretto è meglio che avere un programma più veloce ma che non riusciamo a finire perché ci stiamo incasinando con codici codice troppo complicato. Quindi ricordatelo sempre, non rendete una cosa più complicata se non è necessario ok ehm, sto metodo 2C l'abbiamo provato no non lo abbiamo ancora provato quindi commentiamo il 2B proviamolo eh beh, ci conferma che il grafo è sempre lui è sempre lo stesso penso ecco il numero di archi è uguale poi bisogna andare a controllare esattamente quali sono questi archi eh, il metodo 3 che cos'è? Beh, il metodo 3, lo dicevamo brevemente prima della, della pausa, è delegare quasi tutto il lavoro al database. Se già il database mi desse l'elenco delle coppie di vertici da collegare, beh, nel model non ho quasi più nulla da fare e l'elenco delle coppie di vertici da collegare in questo database specifico è banale, è addirittura più facile degli altri da ottenere, perché basta semplicemente andare a pescare dalla tabella connessione, select, from connessione, cosa? Eh, I due campi che sono l'id di partenza e l'id di arrivo. Beh ovviamente andranno un pochino filtrati perché qui avrò dei doppioni dovuti al fatto che ci sono più linee tra coppie di stazioni quindi magari ci metto un bel distinct che da 1476 mi fa scendere 1428 righe eliminando i duplicati, 1428 è già il numero di archi che ci servono, sono già loro, quindi potrei ottenere direttamente una lista di coppie di ID e sulla base di questo costo di miliardi, eh, avendo fatto l'identity map lavoro tranquillamente con gli ID perché da ID a oggetto è un attimo, L'unica cosa pallosa di questo è crearsi un oggetto che sia in grado di contenere due numeri, perché devo restituire una lista di coppie di numeri. Vabbè, devo costruire un oggetto scemo, eh, coppia id, che contiene int id partenza, id fermata, id partenza, chiamiamolo, e int id arrivo, con tutti i suoi santi metodi. Questi sono i momenti in cui viene da odiare Java. Allora, costruttore, getter setter, E basta, direi, non, non li mettiamo in, una, in un hash e quindi non mi servono le scode equals. Questo vuol dire che il mio DAO a questo punto potrà restituirmi, calcolarmi già direttamente tutta la coppia di D. Quindi torno nel DAO, aggiungiamo un altro metodo, public, lista di che cosa? Di coppie di D. sarà get connessioni get fermate connesse si chiama come l'altro no? get all fermate connesse Chiamo un all per dire che sono tutte e non ha parametri questo eh? vedete che siamo andati avanti da una funzione che aveva du due parametri fermata di partenza e fermata di arrivo e mi dice connessa o no, ha un metodo che avesse un parametro solo, fermata di partenza e mi dava tutte quelle di arrivo, ha una cosa in cui non gli dico nulla e mi dà tutto. Come? Con la stringa, di, con la query che abbiamo appena visto, Ripeto, questo sembra tanto più semplice perché abbiamo già una tabella di database pronta con i dati che ci servono. Non sempre sarà così. Dipende dal criterio con cui dobbiamo creare gli archi. E in questo caso qui dobbiamo fare questa cosa. Get connection. Statement. Prepared statement connection.prepare facciamo il try catch dal prepare statement facciamo la query non, non ci sono parametri da impostare result set quindi possiamo immediatamente eseguire la query e per ogni risultato restituisco una coppia id list coppia id uguale new array list di coppia id while result set.next a tutte le righe del risultato eh, result result.add una nuova coppia id vada dal result.gets id int della colonna che si chiama id stazione di partenza a eh, secondo parametro di coppia id del costruttore di coppia id e l'id della stazione di arrivo quindi result.getint id stats arrivo Quindi per ogni riga estraggo l'id della stazione di partenza e la stazione di arrivo. Li uso per creare un nuovo oggetto coppia, e questo oggetto coppia lo appendo al fondo del result. Quando ho finito questo, ho finito, connection.close e return result, altrimenti return null. Alt. Questa cosa qui nel modello come la usiamo? Eh, la usiamo facendo calcolare questa lista di ID e poi iterando su questa lista di ID per ogni coppia creando un arco. Quindi in questo caso avrò, non ho il ciclo for, fermate, eccetera, eccetera. Lista di coppie ID uguale eh, fermate da collegare uguale DAO punto, get all fermate connesso quindi coppia ID per ciascuna coppia di ID coppia due punti fermate da collegare aggiungerò al grafo un arco che collega cosa? collega la fermata il cui id è il primo elemento di questa coppia, quindi sarà fermate id map get coppia punto get parte, id partenza quindi la prima coppia, prendo il numerino, il primo numerino e la partenza, vado a vedere nell'identity map per ottenere l'oggetto fermata, che è il punto di partenza dell'arco. Idem per il punto di arrivo dell'arco sarà fermate idmap.get copia.get id arrivo. E il risultato continua a essere lo stesso. Qui tutta la responsabilità è sulle spalle del DAO che mi dice esattamente cosa devo fare, il model qui non sta pensando nulla. Il model ha la vita relativamente facile perché avendo l'ID map ha facilità a passare dall'ID alla fermata, altrimenti deve lavorare un pochino di più il model per fare questo passaggio. Allora, queste varie varianti le troviamo un po' sempre. Ogni volta che abbiamo un esercizio devo creare un grafo mentalmente, magari anziché metterci un, due ore come abbiamo fatto stamattina per la prima volta, ci mettiamo magari 20 secondi a ragionare su quale strada prendere. Pro e contro, devo fare la query più semplice o la query più complicata, l'identity map la faccio oppure non la faccio, faccio un ciclo doppio, un ciclo semplice oppure delego tutto il database, eh, di volta in volta troviamo la soluzione migliore. Dipende anche eh, da voi stessi se vi trovate meglio, no? siete magari più bravi di SQL, allora vi trovate bene a fare una query più complicata, oppure su SQL non siete tanto sicuri, siete più sicuri sul lavorare sulla collection, allora cercate di far lavorare di più il model e meno il database. Tanto quello che conta è il, eh, il tempo complessivo, scusate, cioè, il, um, il risultato complessivo. non portatevi a casa il messaggio che il metodo 1 sia sempre più lento. A volte non è più lento. No? Io ricordo in alcuni esami in cui c'erano ragazzi che si incaponivano sul metodo 3 facendo una query che facesse tutto, questa query era talmente complicata che Maria D.B. non ce la faceva. E quindi quella singola query intasava il computer, rallentava, non andava più avanti. Mentre invece quel grafo era un grafo piccolo e quindi fare più volte una query più semplice era quasi immediato rispetto all'altro caso, no? quindi a priori non è detto quale sia il metodo migliore dipende dal caso specifico dimensione del grafo, densità del grafo e complessità nel decidere se devo mettere un arco oppure no, dipende dai casi hm? ok avendo creato il grafo cosa ce ne facciamo? vabbè, la cosa più semplice, oltre che stamparlo, che però lascia un po' il tempo che trova, è quella di cercare dei percorsi. E quindi cercare, eh, l'informazione sul grafo nel momento in cui l'abbiamo costruito è un'informazione locale, dato un vertice, qual è il vertice adesso adiacente? però il grafo è utile perché queste informazioni locali si concatenano in percorsi, quindi dato un vertice posso raggiungere non solo quello vicino, ma posso esplorare sistematicamente il grafo alla ricerca di tutti gli altri vertici raggiungibili dal vertice dato. No? Quindi noi possiamo chiederci come fare dato un grafo partendo da un vertice di partenza a trovare gli altri vertici che si possono raggiungere, raggiungibili cosiddetti, come l'abbiamo definito, quindi non solo connessi direttamente, ma raggiungibili attraverso un percorso più o meno lungo. E anche capire quali sono tutti i vertici raggiungibili di un grafo. In questo caso stiamo parlando di una metropolitana e si presuppone che sia un grafo connesso. cioè Non mi servirebbe nulla avere dei dei, delle coppie di stazioni che non sono raggiungibili l'una dall'altra. Mi aspetto che da ogni vertice sia possibile raggiungere ogni altro vertice del grafo. Se no qualcuno no, ha progettato un pochino male la rete, essenzialmente. E come si, eh, quali sono gli algoritmi per visitare un grafo? Allora, noi faremo due passaggi. Il primo passaggio è capire come trovare tutti i vertici raggiungibili. Il secondo passaggio sarà, una volta che ho trovato i vertici raggiungibili, qual è il percorso per raggiungerli, c'è un conto di avere un algoritmo che ti dica che partendo da qui puoi arrivare là. e questa è un'informazione, l'insieme di quali sono i vertici raggiungibili, ma poi a volte mi serve anche sapere, sì, ma come ci arrivo, quindi qual è il, il, almeno uno dei percorsi possibili per raggiungere il punto d'arrivo dal punto di partenza, in questo caso dove questo grafo come dicevamo è fortemente ciclico dati i due punti ci sono molti cammini che li, che li possono collegare alcuni più furbi altri meno furbi in termini di che cosa? e eh, vabbè lì poi dipenderà dai casi, in termini di tempo, di distanza, di numero di tratte, numero di cambi numero di fermate boh. ok, Le, gli algoritmi di visita sono i due algoritmi classici che dovreste già in qualche modo ricordare no? dalla da, da ricerca operativa, sono gli algoritmi di visita in ampiezza o gli algoritmi di visita in profondità del grafo. L'algoritmo di visita in ampiezza è un algoritmo che parte da un vertice sorgente, il punto di partenza, e cerca come prima cosa di trovare i vertici adiacenti, tutti i vertici adiacenti al vertice di partenza, quelli che chiameremo vertici di livello 1, direttamente adiacenti alla sorgente. Poi da ciascuno di questi vertici di livello 1 va a vedere i suoi adiacenti che costituiranno i cosiddetti vertici di livello 2 e così via. No? Eh, qui c'è lo pseudocodice che dice io parto da un vertice sorgente e lo chiamo livello 0. S0 sono i vertici del livello 0. Poi prendo un determinato livello e calcolo tutti i vertici del livello successivo L più 1 che abbiano queste due proprietà, siano adiacenti ad almeno uno dei vertici del livello L, quindi i vertici del livello 3 saranno quelli adiacenti a quelli del livello 2 che non siano ancora stati visitati, cioè che non siano ancora presenti in nessuno dei livelli precedenti. E quindi mi espando, diciamo, per cerchi concentrici, fino a quando chiaramente non troverò un livello che è vuoto, cioè nel senso che da un certo livello, al livello successivo, non riesco ad aggiungere nessun vertice nuovo, perché o non ci sono archi uscenti, oppure gli archi uscenti portano verso vertici che ho già visitato in precedenza. Quindi su questo graffetto di esempio se vogliamo applicare l'algoritmo di visita in ampiezza, partiamo dal vertice S, che è il livello 0, costituisce l'insieme dei vertici di livello 0 per definizione, il vertice di partenza, calcoliamo l'insieme di vertici di livello 1, che sono quelli adiacenti al livello 0, cioè ad S, non ancora raggiunti. Quindi R e W. R e W costituiscono il livello 1 i eh, vertici di livello 2 sono tutti quelli adiacenti al, a quelli del livello 1, quindi adiacenti a R o adiacenti a W, ma non ancora visitati, quindi escludendo S, escludendo R e W stessi. Quindi adiacenti a R, che non siano né R né S né W, troviamo V, adiacenti W, che non siano né R né S né W, troviamo T e X. Quindi il livello 1 di una visita in ampiezza di un grafo è costituito da V, T e X, come rappresentato qua. V e X non sono collegati, non importa, V è nel livello 2 perché è collegato da almeno un vertice del livello 1. Quindi queste Cerchi concentrici che via via si allargano, anche se chiamarli cerchi richiede una certa fantasia, son, contengono dei nodi che non necessariamente sono collegati tra di loro, ma sono sicuramente collegati a quelli del cerchio precedente. E ovviamente a livello successivo aggiungerò a livello 3 U e Y. Questa tecnica no, di allargamento, ovviamente se provassi a calcolare il livello 4 non trovo nulla perché gli adiacenti ai vertici di livello 3 che sono Y sarebbero T e X ma sono già stati visitati e quindi non possono, sono già nel livello 3 e non possono essere nel livello 4, sono già nel livello 2 e non possono essere anche nel livello 4. Quando questo algoritmo si esaurisce perché non riesce più a raggiungere vertici, vuol dire che l'unione di tutti questi insiemi di livello che ho trovato costituisce l'insieme di tutti i vertici raggiungibili a partire dal vertice sorgente dato. In questo caso era un grafo non orientato, ma forse il grafo orientato non cambia nulla. Ovviamente seguirei solamente le frecce uscenti, e ignorerei quelle entranti. Il vantaggio di questo tipo di algoritmo è che mi garantisce di trovare un vertice raggiungibile nel numero minimo di passaggi. Cioè se io ho tre livelli significa che in tre passaggi riesco a raggiungere, a partire dal vertice S di partenza, qualunque altro vertice. E il numero di livello mi dice qual è il numero minimo di passaggi, cioè la lunghezza minima in termini del numero di archi del percorso dalla sorgente al nodo, eh, questo algoritmo per ora non mi ha detto come faccio a raggiungere, cioè non mi sta dicendo come fai, qual è il cammino per arrivare a Y, mi sta dicendo ho scoperto un cammino lungo 3, poi bisognerà analizzare questo risultato per capire qual è questo cammino, ma questo è un passaggio successivo che faremo, ma di sicuro i cammini che trova sono quelli di lunghezza minima per costruzione dove come lunghezza del cammino ricordiamoci è il numero di archi attraversati, poi se questi fossero archi pesati, quindi uno conta più dell'altro, allora non è detto che avere il numero minimo di archi mi dia il peso minimo complessivo, lì ci arriveranno algoritmi più complicati. Ehm... Um, a valle della, della visita e qui è però possibile identificare e da qua possiamo ricostruire i cammini un albero il cosiddetto albero di visita cos'è l'albero di visita? è l'albero che contiene gli archi che sono stati utilizzati per scoprire nuovi vertici ricordate quando abbiamo fatto il livello A2 abbiamo detto aggiungiamo V perché? perché è adiacente a R abbiamo usato quest'arco per aggiungere v e così come abbiamo usato quest'arco per aggiungere x perché era adiacente a w. Allora se noi man mano che andiamo avanti nella visita ci segniamo quali sono gli archi che abbiamo usato e ci hanno permesso di scoprire un nuovo vertice da inserire a livello successivo l'insieme di questi archi forma un albero. Un albero perché? Perché è connesso, per costruzione, stiamo, stiamo cercando i vertici connessi, raggiungibili. È un albero perché è aciclico. La mia regoletta che mi dice non posso mettere nel livello successivo un vertice che ho già visitato prima, mi permette di evitare di costruire dei cicli. Non posso mai tornare su un vertice che c'era già. Quindi è un albero. L'albero contiene i cammini minimi. tutti i cammini che partono da S e raggiungono gli altri vertici nel numero minimo di passaggi. Questo in generale è l'albero della visita in ampiezza, che ha questa proprietà carina che raggiunge ogni vertice nel numero minimo di passaggi. Quindi l'operazione di visita mi dà due risultati, se voglio. Il primo risultato, quello proprio insito nella visita, mi dà l'insieme dei vertici raggiungibili. Il secondo risultato, se faccio attenzione durante la visita, mi dà l'albero dei cammini per la visita dell'ampiezza. Questo albero dei cammini mi permette di, non solamente di dire Y è raggiungibile, ma anche come. Ed essendo un albero il come è univoco, non devo andare a fare algoritmi complicati. Vediamo poi come fare a rappresentarlo questo albero. Ecco, l'algoritmo di visita in ampiezza non è l'unico algoritmo di visica, visita, esiste anche la visita in profondità, che è l'esatto duale, perché mentre la visita in ampiezza non si allontana dalla sorgente finché non ha esplorato tutti i vertici a una certa distanza dalla sorgente stessa, l'algoritmo della visita in profondità invece parte e va, va fino in fondo, finché può. Poi se non trova più, se trova vicoli chiusi, eh, vicoli ciechi, scusate, torna indietro e prova altre alternative. La vita in profondità si presta molto ad essere implementato come procedura ricorsiva. Io sono su un vertice, va bene, ho degli adiacenti. Quanti sono? Cinque. Va bene, mi sposto sul primo e poi vedo. Quando sono sul primo degli adiacenti, gli altri quattro li ho messi da parte e vado a visitare i, i miei adiacenti a mia volta, come fa una procedura ricorsiva normalmente. Quindi prima va in fondo, in fondo, in fondo a valutare tutte le conseguenze della prima scelta che ha fatto, poi eventualmente torna indietro e valuta delle scelte alternative. Lo pseudocodice qui è, è banale, dice, io parto da un vertice V, ho la procedura di visita in depth first in, ampia, in profondità, e dice guarda, da questo vertice V dimmi quali sono quelli a lui adiacenti. Se sono già visitati, boh, ok, l'ho già visitati. Se non li ho ancora visitati questi vertici, visitiamoli, cioè segniamoli, aggiungiamoli all'insieme dei vertici raggiungibili e poi in profondità andiamo su questo vertice. E quindi in profondità andrò su W, a sua volta W diventerà V, cercherò gli adiacenti di quello che prima era W e come prima cosa cercherò gli adiacenti dei suoi adiacenti, eccetera, eccetera, andrò avanti così. Poi solo quando non trovo più nulla, il caso terminale non ce l'ho, il caso terminale qua, non trovo più nulla di non visitato, oppure non trovo più adiacenti, ho trovato un vertice che non ha, non ha altri archi, e allora la ricorsione è obbligata a tornare indietro. E se ci sono ancora altri adiacenti non visitati, li visita. Una cosa che da notare è che questo controllo dei visited lo faccio dentro il ciclo for. Questo vuol dire che se io quando inizio la ricorsione ho cinque adiacenti, all'inizio inizio sono tutti non visitati, poi vado giù, prendo il primo e vado giù ricorsivamente. Quando torno indietro, avendo finito di esplorare il primo, mi restano gli altri quattro, ma magari alcuni di questi quattro li ho già visitati arrivando da una strada contorta mentre facevo ricorsione sul primo. Quindi non è detto che quando torno indietro se prima erano 5 adiacenti siano ancora 5 perché magari alcuni li ho già considerati. Questo lo si vede anche facendo questo applicando l'algoritmo su questo nostro grafo semplice di esempio S ha due adiacenti R e W in profondità cosa dice? Ok, prendi R Oppure prendi W, dipende. Io quelli sto prendendo in ordine alfabetico, tanto per darmi un ordine. Dipende la ricorsione in che ordine li sta navigando. No? E fai ricorsione su R. Su R rifai la stessa operazione. Quali sono i miei adiacenti? S e V. S non lo posso prendere, perché è già preso. Quindi prendo V. Poi faccio ricorsione su V dico, V, quali adiacenti hai? Ho solo R ma è già stato preso, quindi non ho niente da fare. E allora torno indietro, su R, e mi chiedo, R, hai degli altri adiacenti non ancora visitati? No. Allora torno su S, e gli chiedo, S, hai degli altri adiacenti non ancora visitati? Sì, W. Allora giù, ricorsione su W. E chiedo, W, hai degli adiacenti? Sì, ne ho tre, S, T e X non ancora visitati, beh T e X. Ok, cominciamo da T. Prima di considerare X chiedo a T, T hai degli adiacenti non ancora visitati? Beh, gli adiacenti avrei v, W, X e U, prendo il primo, prendo U. poi vado da U, e dico tu hai sempre la stessa domanda e lui mi dirà beh di adiacente non visitato c'è cioè Y ok, aggiungiamo Y e facciamo ricorsione su Y Y è Y a X e quindi prendiamo X e facciamo ricorsione su X a questo punto X hai altri adiacenti, anzi no altri, hai, faccio ricorsione su x e gli chiedo hai degli adiacenti non ancora visitati? No, perché i miei adiacenti sono w, t e y, sono già stati tutti visitati. Ok, non ho nulla da aggiungere. Allora, la ricorsione torna su y, hai altro? No. La ricorsione torna su u, hai altro da aggiungere? No. La ricorsione torna su t, e t prima aveva x come adiacente, non visitato, prima quando abbiamo scoperto T lui aveva U e T, X, ma adesso tornando indietro va a vedere: ah, ma no, X nel frattempo è già stato visitato, va bene, allora non ho nulla da fare. Mm? Allora torno a W, W anche lui aveva X che potenzialmente avrebbe voluto visitare, ma nel frattempo è già stato visitato per un'altra strada e torno indietro su S. E S ovviamente non avendo altro termina la ricorsione. L'insieme dei vertici che ho raggiunto ovviamente è lo stesso di prima, sono tutti i vertici raggiungibili a partire da S. Quindi il risultato 1 dell'algoritmo di visita, cioè l'insieme dei vertici raggiungibili, è identico, è indipendente dall'algoritmo di visita che uso. L'albero dei percorsi di visita invece è diverso, sostanzialmente diverso. Uno potrebbe dire sì però hai fatto dei percorsi abbastanza stupidi, No, per arrivare, ma guarda che giro mi hai fatto fare per arrivare a X. Vabbè, ci sei arrivato? Sì, boh, non lamentarti. Non mi hai mica chiesto di trovare i percorsi più brevi, mi hai chiesto di trovare dei percorsi, se esistono, sì o no. L'algoritmo di vita in profondità è molto più semplice da implementare proprio perché sono due righe di ricorsione, ma ovviamente mi porta a dei percorsi che tendono a essere tutt'altro che minimali, perché lui parte e tende a, a andare, prima a esplorare lontano e poi dopo eventualmente tornare a esplorare vicino. Anche qua io ho identificato nel fare la visita gli archi che ho usato per scoprire nuovi vertici, quindi anche qua l'albero di visita è definito nello stesso modo, no? gli archi utilizzati per scoprire nuovi vertici. Qui c'è un esempio sugli archi orientati ma non cambia nulla. Um, ok. Questi sono i due algoritmi che abbiamo, diciamo, principali, no? Che abbiamo rapidamente ripassato. Adesso questi algoritmi come li implementiamo in Java? Ci dovremmo mica mettere a scrivere la procedura ricorsiva o la gestione degli insiemi a livelli? No. Eh? Cioè se vogliamo sì, cioè, se avete una nota insonne ve lo potete implementare. Ma se no, nella libreria JGraphT ci sono già delle classi che implementano questi algoritmi di visita. E li implementano con un pattern un po' strano, che è quello degli, da, da iteratore. Cioè, nell'algoritmo di visita, che sono algoritmi all'interno della classe Traverse, della libreria JGraphT, implementano una iterazione. Cioè ti creano un iteratore, come l'iteratore della lista, no? che dato puoi iterare su una lista ogni elemento ti dà quello successivo, come l'iteratore di JDBC del database, il set.next mi dà ogni volta l'elemento successivo. Ecco, anche nell'algoritmo di visita ogni volta mi dà il vertice successivo che ha scoperto, nell'ordine in cui li scopre. Quindi attenzione, non mi restituisce una sequenza di vertici collegati tra di loro da un cammino. No, mi restituisce gli elementi dell'insieme via via che vengono scoperti. E come abbiamo visto, due elementi consecutivi nell'ordine di scoperta non è detto che siano adiacenti, per niente. Eh, ad esempio, eh, V e W con la ricorsione, sono andato su V, ho scoperto V, poi sono dovuto tornare indietro e ho scoperto W. Quindi l'iteratore di una visita in profondità mi darà i vertici nell'ordine S, R, V, W, T, U, I, Y, X. Questo è l'ordine in cui li ho trovati. Ma dopo V mi vedete W, non vuol dire che siano collegati, quindi l'ordine di questo iteratore non corrisponde a un cammino. Nella visita in, in ampiezza lo vedevamo ancora di più quando abbiamo detto, guarda, i vertici di un certo livello, non è detto che siano collegati tra di loro. In questo caso, l'iteratore di una visita in ampiezza di questo grafo mi restituirebbe i vertici nell'ordine S, R, W, V, T, X, U, Y. Quindi proprio non sono collegati, no? perché salta zompetta da sinistra a destra, proprio perché va non segue un raggio ma segue le circonferenze che si espandono e quindi quando va sulla circonferenza successiva sta esplorando direzioni diverse rispetto a quella a cui era arrivato nelle circonferenze più interne e questi metodi, queste classi ce ne sono molte c'è una, genera una interfaccia generale che è graph iterator e poi ci sono i vari tipi di iteratori che hanno in, diciamo, in comune il fatto che attraversano il grafo con criteri diversi. C'è il breadth-first iterator, che corrisponde alla visita in ampiezza, c'è il depth-first iterator, qua, che corrisponde alla visita in profondità, che sono le due che abbiamo visto. Poi ci sono altre visite che in qualche modo estendono il concetto di visita del grafo, ma con criteri diversi, no? ad esempio ce n'è uno, questo qua potrebbe essere carino, eh, random walk iterator, random walk vertex iterator, questo qui che va a caso no? sono su un vertice vado a caso su quello successivo, su uno di quelli successivi a caso e così via fino a quando non mi fermo non è detto che raggiunga tutto il grafo ma ne esplora una parte no? oppure ad esempio questo closest first iterator che è simile alla Visita in ampiezza, no, scusate, la visita in profondità è più simile alla visita in profondità, ma anziché fare ricorsione sul primo che trova, sul primo adiacente libero che trova, fa ricorsione sul più vicino, ha su senso sui grafi pesati e dice, vabbè, se ho 5 strade prendo quella più breve, di peso minore, che non mi garantisce di avere complessivamente un percorso di peso minimo, ovviamente, ma... Perché non è detto che ogni volta prendere la via più breve mi porti a un percorso complessivamente ottimale. Ci sono vari criteri che possono essere usati, noi cioè, useremo praticamente solo la visita in ampiezza o quella in profondità, ma le varie classi implementano metodi diversi di scoperta dei grafi. Allora, essendo un iteratore, questa, questa classe ha i classici metodi degli iteratori. Quindi al metodo asNext che è un booleano vero o falso che ti dice se ha finito di visitare il grafo oppure no, e il metodo Next che restituisce il prossimo vertice e passa a quello successivo. Mm? Um, questi mi permettono facilmente di costruire l'insieme dei vertici raggiunti perché basta che io man mano che itero li aggiunga ad un set o a una lista. Non mi danno da soli l'albero di visita, no? non viene istituito l'albero di visita, se non con un meccanismo un pochino più complicato dei traversal listener di cui però oggi non vorrei entrare. Per quanto riguarda invece la visita semplice, eh, si può fare semplicemente, e nei 5 minuti che ci rimangono ci riusciamo a farlo. Proviamo nel nostro public eh, void visita grafo, da una fermata di partenza. Come faccio da una fermata di partenza a trovare le fermate adiacenti? Le faccio usando appunto uno di questi iteratori. Proviamo ad esempio prima con l'iteratore in ampiezza. Avrò un oggetto della classe GraphIterator, chiaramente firmato con i generics del mio grafo, quindi fermata default edge, Uh, iteratore o visita uguale new bread first iterator sul grafo e Quando io inizializzo l'iteratore, lo inizializzo la struttura dati per partire dal vertice di partenza che, che devo specificare come secondo parametro se non sbaglio. Vado a capo, scusate così. Ho due parametri, qui in realtà il, il costruttore può avere un parametro solo, cioè il grafo, ho due parametri, cioè il grafo e il vertice di partenza. Se non specifico il vertice di partenza lo sceglie lui, però non è molto utile. No? Pu può essere utile per scegliere, degli, dammi tutti i vertici raggiungibili, ma, ma da dove? No? Sceglie un vertice di partenza a caso e lo visita a partire da lì. A noi serve di più la, la versione con due parametri, che sono appunto graph il primo parametro e fermata, è lo start vertex il secondo parametro. E poi semplicemente andiamo a iterare, quindi while visita.asnext, finché hai vertici successivi, fermata f uguale visita.next. Dammi il vertice successivo. Poi cosa me ne faccio di questi F? Sono fatti miei, li metto in un set, li metto in una lista, li stampo. Adesso proviamo a stamparli. In teoria li dovrei raccogliere e usarli, così ho l'insieme dei vertici raggiungibili. Quando l'iteratore è arrivato alla fine, quell'oggetto è esaurito, non si può più fare nulla quando ha trovato l'ultimo elemento, e quindi se ci serve fare un'altra ricerca dovremo creare un altro iteratore con un altro punto di partenza. Basta. Eh, noi possiamo, giusto per brevità, visto che non voglio sprecare minuti, Diciamo, alla fine della creazione del grafo, possiamo provare a chiamare visita grafo e gli devo passare un vertice di partenza, un oggetto di partenza. Vabbè, eh, noi abbiamo fermate, prendiamo la prima. Oppure attraverso il dmap prendiamo la fermata con un certo id, non mi interessa. Devo sceglierne uno di partenza. e a partire da questo lui stamperà l'elenco dei vertici raggiunti attraverso l'algoritmo di visita in ampiezza. Vediamo se è vero. Ovviamente ne stampa 619 perché un grafo è connesso. Eh, casualmente get di 0 era a BES, ma perché li ho estratti in ordine alfabetico, se ci ricordiamo, della prima query. E quindi il livello 0 sarà questo. Abbess dov'è? Da qualche parte. Ah, qua. Abbess è qua. Come livello 1 ci aspettiamo di vedere queste due. E infatti questi due elementi sono... Gli adiacenti ad Abbess. Questo è il livello 1. Non c'è nulla che mi dica che dove finisce il livello 0 e comincia il livello 1. È nella visita qua. Mi li dà in ordine. Sono io che conoscendo l'algoritmo riesco più o meno a capire cosa ha fatto. Poi dopo cosa mi aspetto? Avrò questa e questa, quindi mi aspetto questo Juju Friend, Anvers, saint George e Blanche, come livello 2. In un qualche ordine. Eccoli qua. Poi dopo mi aspetto quelli del livello 3, adesso la mente diventa, comincia a diventare complicato a tenere traccia, avrò questo qua, il mercato dei pescatori, Barb, Notre Dame de Lorette, Place de Clichy e basta probabilmente, che sono questi qua. E così via. Okay. adesso li ho stampati, normalmente li metterei in una lista o in un set e poi ci faccio del lavoro magari costruisco i cammini. Solo per farvi vedere la semplicità, se io volessi fare una visita in profondità basta semplicemente cambiare l'oggetto e facendo run vengono fuori gli stessi vertici ovviamente ma in un ordine completamente diverso. A Bespigal, Anver, Barb, Garden Nord. A Bespigal, Anver, Barb, Garden Nord. Si è subito allontanato, ha preso quella strada e è andato di lì. Cioè facessi conto sono gli stessi vertici, ma raggiunti in un ordine diverso. Ok? La prossima volta ci mettiamo un'interfaccia utente davanti in modo da poter scegliere la stazione e cercare il percorso migliore. Dalla stazione di partenza a una stazione di arrivo. Buona giornata a tutti.